Ben trovati, ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Un saluto a tutti da Fabio Ambrosi e dal cappello che molti di voi ormai stanno considerando più del sottoscritto Quindi io vi ringrazio, il mio cappello vi ringrazia, commentate questo cappello qui nei commenti E lui è soddisfatto, a lui basta pochissimo in realtà Ecco, il cappello mio è vivo, <ride> ha una vita propria Quando vede un commento che lo riguarda, e eh, applaude, solo che poi sotto c'è la mia testa il resto schiacciato Ma vabbè Cavolate a parte di cosa parliamo quest'oggi, oggi parliamo dell'integrazione tra Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects Perché ne parliamo? Beh, io in questo periodo non dovrei dirvelo in realtà, ma ve lo dico un po' così sotto banco Sto lavorando ad un bel progetto per un importante sito di informazione italiano eh, Progetto che uscirà probabilmente a dicembre, probabilmente a gennaio, vedremo eh, e sempre più spesso mi sto eh, trovando nella situazione di lavorare un po' in Premiere e un po' in After Effect, un po' in Premiere e un po' in After Effect, faccio avanti e indietro come un matto ovviamente senza esportare nulla perché la potenza di Premiere è, è che è un software Adobe e che quindi comunica con gli altri software Adobe noi nel corso base di Premiere Pro abbiamo visto come sia possibile spedire per esempio una timeline ad Audition per lavorare l'audio in realtà vi ho fatto anche già vedere come sia possibile lavorare con After Effects, ma oggi lo vedremo un pochettino meglio. E poi vi ricordo che c'è il corso online a distanza di Premiere Pro. Sì, c'è il corso gratuito qui su YouTube. Molti mi dicono, ah, c'è il corso gratuito perché dovrei fare un corso privato. Vabbè, c'è il corso online di Premiere Pro dove per 20 ore vi faccio vedere come funziona Premiere su Skype e su Zoom e soprattutto io voglio vedere come lavorate voi, quindi posso darvi dei consigli guardando voi che lavorate. Per maggiori informazioni cercate corso online di Premiere Pro sul mio sito internet www.fabbiabrosi.it o scrivetemi una, una email ad info chiocciolafabiabrosi.it e vi darò più informazioni. Vabbè, poi ne riparleremo a fine, a fine video se vi interessa. Detto questo torniamo a noi. Eh, come si fa? Di cosa stiamo parlando? Basta parlare di Premiere. Eh, C'è anche il campanellino che ci avvisa che siamo arrivati in Premiere, però altro campanellino. Allora, alle ciange, vediamo di cosa stiamo parlando. Questa è una timeline. Questa è la timeline del video tutorial dell'ultimo video tutorial, quello dedicato alla sonorizzazione delle clip, ma non è questa la cosa importante, la cosa importante è che io voglio per qualsiasi motivo lavorare un pezzo di questa timeline in After Effects, perché per esempio voglio applicare al mio volto bellissimo e al cappello che sapete ci tiene particolarmente, un effetto glow, un bagliore. Ora Premiere è un software stupendo, ha moltissime funzionalità, ha tanti strumenti, ha molti effetti gratuiti che vengono venduti già con il software, ma non ha un effetto glow soddisfacente. E soprattutto, altra cosa, le maschere di Premiere Pro fanno, si può dire, cagare, qualcuno si offende, no, non si deve offendere perché è vero. Lavorare con le maschere in Premiere è un inferno e spesso è più pratico andare in After Effects per fare delle operazioni di masking un po' più complesse e poi tornare a lavorare in Premiere. Ora, qual è la procedura che si utilizzava fino a diverso tempo fa in realtà? Perché già da tempo i due software comunicano. Però la prima cosa che uno farebbe qual è? Esportare la clip che si vuole lavorare in After Effects, ricaricarla in After Effects, riesportarla in Premiere Pro e continuare a lavorare. Beh... Si può fare così, ma è scomodo, noi vogliamo essere veloci, non vogliamo perdere tempo quando lavoriamo, quindi per esempio ipotizziamo che io abbia intenzione di inserire un effetto glow sulla faccia mia nella prima parte del video, ok? Fino a quando perlomeno non parlo ok qui avevo fatto un taglio ok dicevo fino a quando non, ecco qua, non torno in Premiere Pro ipotizziamo di voler mettere un glow fino a qui ok? che cosa faccio? faccio un taglio ora lasciamo stare il fatto che qui c'è una eh, tendina facciamo finta che non ci sia altrimenti ci complichiamo la vita apri un taglio ricordate come si fa con la eh, lettera C abilito lo strumento di cut Taglio e con la V torno in modalità selezione. Mm, se non sapete di cosa stiamo parlando, c'è il corso, quello gratuito, qui su YouTube. E a questo punto ho delimitato una porzione di timeline. Ho una clip separata dalle altre clip. Quindi io posso prendere questo frammento di, di video, tasto destro del mouse e cliccare sulla voce sostituisci con composizione After Effect. Prima però notate come io qui stia lavorando sulla clip originale, che è questa per intenderci, ok? Adesso io vado a inviare questa clip ad After Effect, sostituisci con composizione After Effect, viene aperto After Effects, verrà creata una nuova, eh, un nuovo progetto After Effects e una nuova composizione After Effects, io vado eh, progetto Premiere AE per esempio quindi io devo salvare un progetto nuovo After Effects, salvo e automaticamente questa porzione di clip, questa qui, viene portata dentro ad After Effects e viene sostituita una composizione. Guardate adesso come questa clip punti ad un nuovo oggetto in, nel progetto di Premiere, che è un progetto corso, eh. se andate a leggere i dettagli, vediamo se compaiono, eh, vedete è una composizione collegata quindi in altre parole questo, questa porzione di timeline di video è stata sostituita con la composizione del progetto after effect su cui stiamo lavorando bene torniamo in after effect qui posso fare quello che voglio quindi posso applicare il mio bellissimo effetto glow su questa clip stilizzazione bagliore quanto è bello questo effetto in premiere non c'è di default quindi posso far brillare il mio volto Ok, come fosse quello della Barbara Durso per capirci. E posso salvare, Ctrl S, per salvare questo progetto After Effect e ora sì, posso tornare in Premiere e guardate, automaticamente le modifiche fatte in After Effect vengono subito recepite da Premiere Pro. Senza fare export, senza spedire file, la comunicazione è istantanea. Ma non solo, io chiaramente in After Effects posso fare qualunque cosa, eh? questa è una composizione a tutti gli effetti in After Effect. quindi per esempio posso trasformare questo livello in un livello 3D, E quindi per esempio sapete cosa vuol dire, no? lo posso ruotare, ora non mi dilungo troppo, se avete seguito il mio corso in after, di base di After Effect, sapete di cosa sto parlando, posso per esempio creare una nuova luce, di qualunque tipo, che noi indovinate come chiameremo luce! eccola qua la vado ad alzare sto lavorando di fantasia, eh? ovviamente voi potrete, pot dovete essere più bravi e pratici di me posso fare questo lavoro di, di dondolo, ok? di, di pendolo quale dondolo? Se, se volessi, però non lo facciamo adesso, lasciamola così posso far muovere questa card da sinistra verso destra insomma, quello che voglio dire è che potete divertirvi veramente come volete in After Effects, no? Quindi facciamo che va qui. Poi prendiamo questa clip. Che è una card. La facciamo, la facciamo adagiare qui. Abbiamo inserito un secondo keyframe. Ok, non esageriamo, altrimenti chiaramente le cose vengono... le. Ora non so quanto senso abbia quello che io stia facendo, ma non è importante. L'importante è che voi capiate l'utilità, la grande utilità... Che poter lavorare in After Effects a eh, quando si lavora ad una clip in Premiere Pro. Ad ogni modo, salviamo con Ctrl S con questa faccia da, <ride> da pesce lesso, torniamo in Premiere Pro e vedete che automaticamente le modifiche vengono recepite automaticamente. Quindi quello che abbiamo fatto è stato: eccolo qui, siccome si taglia un video, ecco. si sposta un video. Ecco, si sposta un video, questo per mostrarvi quanto sia in realtà semplice e utile lavorare con una clip in After Effects da Premiere Pro ora abbiamo fatto un esempio stupido e molto semplice non vado troppo nel dettaglio ma in realtà c'è poco altro da dire cioè, dovete lavorare con After Effects salvare e automaticamente la clip viene modificata anche in Premiere Pro prima però una piccola raccomandazione attenzione attenzione perché se voi applicate molti effetti complessi in after effect quindi se avete una, una, una sequenza una composizione particolarmente complicata quindi ipotizziamo non so che io vada a duplicare questa clip per qualunque motivo e la vada ad alzare un pochettino no, posso fare tante cose belle e divertenti l'unico limite in after effect è la vostra fantasia Dicevo, se io vado a complicare tanto una sequenza, ovviamente poi quando Premiere, sì, ok, vedrò l'effetto del mio lavoro, sempre che io eh, salvi, questo è importante, salvare, altrimenti l'effetto non si vede. Però il punto qual è? Il punto è che i tempi di rendering de della clip in, in, in, in, in Premiere aumentano. Quindi vedrete automaticamente una barra rossa e se mandate in play, oppure prendete un film del... Ok, in questo caso siamo fortunati, però in altri casi potrebbe eh, non essere renderizzato il video in tempo reale. Quindi in questi casi avete imparato nel corso introduttivo, mettete un in e un out e fate enter e lasciate renderizzare per vedere poi il video scorrere fluidamente. Si può dire fluidamente? Forse no, sapete, però vabbè, lo diciamo ugualmente. Ah, ecco, www.fabianprosi.it, lo ricordo perché sul mio sito c'è... sono aperte, lo ripeto, prima di salutarci, le registrazioni al corso online di Premiere Pro, se volete partecipare, come dicevo all'inizio del video, sto mettendo insieme delle piccole classi di persone che vogliono fare 20 ore di corso Premiere con me... Ci vedremo su Skype e su Zoom un paio di volte alla settimana. Il corso non è gratuito ovviamente perché sarò io presente fisicamente e non con dei video registrati. E sono dei corsi a tutti gli effetti con la differenza che voi condivide condividerete il vostro schermo con me e io controllerò quello che voi fate e vi potrò dire sì, questo è giusto, questo è sbagliato, oppure se voi non doveste capire qualcosa o se dove, avete dei dubbi, potrò rispondere e aiutarvi. È un corso a tutti gli effetti, quindi dalle funzioni base di Premiere vedremo poi cose anche più complesse, tra cui anche come lavorare in After Effects in maniera interattiva. Se volete partecipare a questo corso potete avere maggiori informazioni sul sito internet www.fabianbrosi.it oppure basta scrivere un'email ad info e sarò felice sia eh, di darvi tutte le informazioni che volete, ma soprattutto sarò felice di farvi pre-registrare e poi di informarvi quando il corso comincerà a tutti gli effetti. Commentate, è importante questo video, se avete richieste particolari per altri tutorial, cose che non sapete fare che volete vedere, se volete insultare lui, il vero protagonista di questi video, il cappello, insultatelo. Insultatelo, che lui è. Con... No, non è vero. Siate magnanimi con il mio cappello, che lui ci tiene a queste cose. Mettete un like se vi fa piacere, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube. E dai, seguitemi anche su Instagram, cercate Fabio Ambrosi, e cercatemi anche su Facebook, seguite la pagina Fabio Ambrosi. Grazie, grazie, grazie per avermi seguito. L'appuntamento è al prossimo video tutorial. Ciao!